Play, premi like, ci stanno le tigre online, uh, clicca e condividi uomo che non basta mai, ma Maxi Maxi uh, che uh, sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se uh, a giocare uh, non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi uh, iscriverti al canale Maxi Nick su Youtube, uh, se tutto e di più, forza fallo pure tu, perché uh, con le tigre di Roma starei sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo capitolo di Tuning 2.0, ovvero Tuning in GTA Online, quest'oggi come parte dell'aggiornamento hanno inserito un nuovo veicolo, la Rapid GT Classic che è quella che avete appena visto che io ho comprato e andremo a modificarla insieme ragazzi, eccola qui, abbastanza promettente come auto. Non, non è male per una sportiva classica ragazzi a chi piacciono le sportive classiche magari fa questo tipo di collezione diciamo no che colleziona sportive classiche è abbastanza bella molto molto molto bella che dire ragazzi adesso andremo a modificare quest'auto e andremo a vedere come esce fuori quest'auto ragazzi io eh, per le modifiche sono sempre un po' metto sempre un pochettino ragazzi quindi abbiate pazienza perché io eh, con lo santos custom sono abbastanza indeciso tranne per le modifiche base poi eh, per il resto sono sempre abbastanza indeciso e quando capita che qualche amico mi aspetta in sessione per, per dire guarda ti faccio vedere l'auto oppure esci dallo santos per eh, cioè, io sono lì in vita ragazzi quindi abbiate pazienza e andiamo a vedere allora per quanto riguarda le modifiche ragazzi io sto vedendo qualcosina diciamo che non è male ragazzi qui siamo sui paraurti non è male, non è male e quindi niente andiamo andiamo avanti vediamo che altro va quest'auto io qui non noto la differenza ah ecco, perfetto allora, vediamo i cofani, ragazzi I cofani Oddio, questo col motore che esce fuoco Oddio, che cos'è questa cosa qui? Mmm Ragazzi, qui se... Wow Metterò questa, ragazzi Metterò questa Perfetto, metterò questa Mi piace veramente tanto Però non mi piace la parte del motore sopra Ok Non mi piacciono le parti rosse che si vedono Perfetto, andiamo avanti ragazzi. Allora, qui siamo sui fari, la copertura dei fari. Non penso di mettere qualcosa perché, me... oh, non lo so. Vediamo. Eh? Non è che ci sia molta, molta scelta, insomma. Penso proprio che li lascerò così i fari, ragazzi. Quindi, andiamo avanti, insomma, e vediamo che altro c'è. Allora, allora, allora, allora Vediamo Allora, io il colore dei fari lo lascio così Perché essendo una sportiva classica Il faro giallo sta benissimo Ragazzi, qui abbiamo le livree Ci sono alcune libre che sono molto carine Non so quale sceglierò Vedrò un attimino Vediamo un attimino quale scegliere anche se queste bianche a me con le righe piacciono parecchio. Anche questa è bella che riprende un po' tutto col motore, cazzi e mazzi, insomma, non è male come, come livrea, ragazzi. Però, però mi manca qualcosa, mi manca qualcosa. Io boh, non lo so, C ho un po' di indecisioni, ragazzi mi dovrò pure decidere a sistemare sti garage perché c'è un bordello io dentro i garage questa storia di glitch, sempre glitch non riesco a fare una raccolta di auto, un qualcosa di carino e tutto il resto quindi vediamo vediamo io penso che ci siamo quasi ragazzi eh? questi specchietti oddio, sono un po' penosi però vabbè accontentiamo ragazzi, ci accontentiamo vediamo un po' il colore, il colore a me piacerebbe cromata però poi si perde la livrea quindi nulla, no. la faccio color crivo ragazzi questo bellissimo rosso particolare, un rosso un po' tenue, a me piace tanto farà uscire anche una serie dei colori, dei colori che io metto abitualmente nella mia crivo quindi prossimamente um, farò uscire anche questa serie e vi lascerò tutti i codici dei colori e così potrete metterli anche voi nelle vostre, nelle vostre rispettive triun insomma e magari scegliete il colore più bello secondo voi quindi ragazzi andiamo avanti fin qui ci siamo eh questo qui no no questo è d'obbligo così perché la parte anteriore fatta in quel modo, quindi è d'obbligo io le miniconne non le metto ragazzi vediamo gli alettoni ah, ah, questo alettone qui è il suo ragazzi Beh, o meglio, a me piace così quest'auto poi non so, voi magari avete il vostro stile, il vostro gusto e tutto il resto, però a me piace molto così Adesso sarà un problema il cerchio Io Voglio trovare un cerchio simile all'originale Che dovrebbe essere Questo più o meno E lo facciamo bianco ragazzi Vediamo un po' bianco Perché mi sembra che è l'unico colore che ci possa Stare bene questo cerchio secondo me eh? Anche l'argento pietra lì che cazzo è Però il bianco Il bianco secondo me ragazzi È il colore ideale Sì sì bianco, perfetto poi andiamo a modificare un fumo cazzate varie e i finestrini ragazzi io non li metto scuri a me su quest'auto non piacciono scuri mi piacciono leggermente diciamo leggermente affumicati chiamiamoli così insomma questa ragazzi è l'auto, non è male come auto calcoliamo le modifiche fatte e tutto il resto non è male, andiamo a vedere gli interni l interno tutto in legno ragazzi eh. degno di una sportiva classica sedili in pelle, non è male ragazzi per niente proprio con questa gabbia di sicurezza e tutto il resto non ho fatto caso se c'era il neon ma il neon comunque non l'avrei messo perché comunque non non credo ci sia bene ragazzi Niente ragazzi Questa è l'auto di oggi Non costa neanche tantissimo È abbastanza carina da auto È sfiziosa Detto questo vi lascio un saluto Spero che il video vi sia piaciuto Oggi sto proprio dislessico ragazzi Senza sanpice e parole eh, Lascio un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti